Delle variabili di genere dei processi legati al design e all'interno del progetto, ma anche i processi di innovazione, è fondamentale per riuscire a sviluppare prodotti e servizi che siano più efficaci e più in grado di rispondere alle esigenze reali poi, eh, degli utenti. Per noi, è il nostro modo di procedere diventa fondamentale nel momento in cui noi abbiamo bisogno di eh, avere un diverso sguardo sul mondo. Anything that we see and do and um in particular when we're thinking about other people, we we can't be objective. And as we try and include Both, or well, rather, a whole series of approaches, not just play, but also big missions and anything in between uh, in our labs so that people will find um, their best mode of expression. Sei pilastri della innovazione responsabile sono uh, public engagement, open access, la dimensione di genere, eh, la dimensione etica, l'educazione e l'open governance. Inoltre è formato da quattro eh, dimensioni che sono la, la dimensione dell'anticipazione, della riflessività, dell'inclusione e della responsa, responsività. These five main criteria are based on the coherence to the gender topic, on the originality, innovation and feasibility potential of the proposed product service system, on the capacity to create a connection between the gender topic and the other. RRI principles and on the fostering of cultural contamination through specific outcomes on the replication potential and further implementation of the proposed solution. In the light of this criteria, the Commission awards uh, the title of winner to the project Game Volution. So many congratulations to the team uh, one uh, of uh, Denise Bruno, Inasha Lara, Rossella Monopoli, Kevin Pineda, Alejandra Tovar.